Siamo con Marco De Marchi, organizzatore del torneo under 15 più importante del mondo, We Love Football, che prenderà, <ride> che prenderà il via ad aprile. Ci vuole raccontare quali sono i valori di questo suo torneo? Beh, allora il torneo è uno degli eventi che sono nati per cercare di far portare un po' il calcio sano ai livelli che c'erano magari anni fa, no? Si parla troppo e troppo spesso del, del, del marcio che c'è intorno eh, al gioco del calcio e ho voluto insomma, creare un qualcosa che diventasse una sorta di filosofia, di pensiero, di brand che si chiama appunto Wheel of Football nel quale eh, pensiamo che o abbracciamo tutti coloro che Vogliono intendere il calcio come lo intendiamo noi, per cui basato sui valori, basato su quello che è il rispetto per l'avversario, su quello che è il fair play, su quello che è l'educazione, no? che deve comunque essere alla base di tutto. Ecco. Per cui il torneo, e ti ringrazio per aver detto che è il più bello del mondo, non credo che lo sia ma comunque spero lo diventerà, è un momento in cui sicuramente tanti ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo possano condividere una splendida città come Bologna e condividere dei momenti assolutamente importanti e permettere loro di tornare a casa con un, bar, con un, con un bagaglio di esperienza migliore. Nonostante siamo nel 2019, dobbiamo ancora ehm, combattere contro la piaga del razzismo. Qual è il messaggio che vuole dare alle nuove generazioni attraverso lo sport? Beh, allora, sport vuol dire integrazione, vuol dire eh, tendere la mano. Eh, dopo questo dibattito che c'è stato, e eh, sono felice di aver partecipato. Abbiamo espresso, sentendo anche dei ragazzi che fanno i calciatori, per cui le, le nuove leve... Eh, spiegare dire che ne, ne, nel, nell'interno del mondo del calcio, per cui tra gli attori, che possono essere appunto i calciatori, allenatori eccetera, non vediamo tante espressioni negative, magari intorno al calcio sì, ecco, per cui l'impegno che che è giusto che i calciatori mettano in campo è quello di, dare, di avere degli atteggiamenti giusti, di dare e di lanciare dei messaggi giusti e tutti insieme formare una grande come dire, famiglia per poter riuscire a, ad andare in giro tutti insieme. Grazie a Marco De Marchi per Politicamente Scorretto, Luca Pinter.